in una pentola metto la cipolla tritata aggiungo le carote Accendo il fuoco, faccio scaldare un attimino e aggiungo mezzo bicchiere di vino. Dopodiché aggiungo ancora il dado. ancora due bicchieri d'acqua come vedete olio non ne metto uso vino e acqua per cuocere rimetto il coperchio faccio cuocere ancora per una decina di minuti nel frattempo tagliate i peperoni ne metto una piccola parte insieme alle carote e alla cipolla gli altri li tengo da parte nel frattempo, rimetto il coperchio e faccio cuocere ancora per un quarto d'ora. Praticamente devono venire ben cotti perché poi eh, li passerò in un contenitore e col mini pinner li andrò a ridurre in una poltiglia. Qui. ora rimetto il tutto nella pentola io ho usato la pentola di prima così sporco meno pentole e ci metto i peperoni che avevo lasciato da parte io ne ho messi 3 peperoni però potete mettere la quantità che volete dipende mischiate bene metto ancora mezzo bicchiere di vino accendo il fuoco e lo porto a cottura ci andranno circa un quarto d'ora controllate benissimo benissimo la cottura aggiungo ancora il dado il sale e rimetto il coperchio ogni tanto controllo e la lascio cuocere così circa una quindicina di minuti nel frattempo peso la pasta bastano 80 grammi il sugo è quasi pronto la pasta è quasi pronta in questo modo potete fare il sugo che vi piace con qualsiasi verdura senza aggiungere olio vi assicuro che è davvero squisita un like se vi è piaciuto il video mi raccomando eh, con lo stesso sistema di cottura ho fatto il risotto pomodoro, che è questo. Gli spaghetti ai frutti di mare. Ho fatto anche il passato di verdura con i crostini e le penne ai funghi. Grazie per aver guardato il video, ciao e alla prossima, ciao ciao!